Oh, bene. bene, stai zitto, Nick Abbiamo iniziato a registrare Roblox Però voi non mi vedete beh, Dove sono finito, Nick, aspetta Allora, facciamo così Praticamente dobbiamo sentire la musica Quindi cerchiamo di parlare poco E tu, però, stai sveglio, Nick, eh, mi raccomando, parla Ma, c'è un problema, aspetta Che problema c'è? Sono morto Come sei morto, mannaggia a te Ok, devo continuare io Tu, aspettami Eh, sì, che ti aspetto. Parla, parla tu Quando io non ci sono perché... Ovviamente è molto difficile cercare di stare super attenti Guardate raga che è super difficile questa cosa Cioè, voi state guardando E però l'attenzione la dovete sapere che è molto selettiva dell'essere umano Quindi non so se vi interessava questa cosa Però purtroppo, ecco, davanti a me uno è morto Uff! Ok, perfetto Ok Ok Stannica non lo sto No, non mi ha Attendo dietro, che gli altri ti possono spingere giù. Sì. Aspetta. Allora, praticamente, finalmente siamo riusciti a portare anche noi Squid Game. Abbiamo avuto un po' di. Problemi. Fanku, fanku. Oh, siamo vinto. Con la che dietro la linea puoi anche muoverti. Eh, lo so, lo so, lo so. Abbiamo vinto per fortuna, è eh, perfetto raga, guardate che è super difficile non parlare Beh, eh, passiamo al prossimo, bene, siamo al prossimo, quello là dove dobbiamo fare Ma voi avete visto Squid Game, io l'ho amato troppo sto Squid Game del couch una... Taglia il biscotto seguendo le linee, nessun problema Signori noi lo faremo, io probabilmente se andassi in uno Squid Game vero morirei assolutamente <ride> Non mi piacerebbe, ma voi lo fareste Squid Game vera... vero, cioè io non lo farei mai Ok? No, raga, è difficile. C'è quella figura più facile. Quella fianco tale è capitato non bello che è quella più difficile. Eh, lo so. Però guarda che tecnicamente è molto semplice perché... È un cerchio, e devi muovere il mouse ed è facilissimo da... con il mouse. Ho vinto! Bene. Perfetto. Poi basta cliccare solo delle volte, non è che bisogna seguire il cerchietto. È molto bello come, come giochetto, molto bello. Adesso guardate quanto è bella questa mappa. Ma scusa, questa è in italiano, Nick, hai detto? Eh, sì, sì, in italiano. Ok, quindi se volete giocare... Com'è che si chiama la mappa? Eh, si chiama semplicemente Squid Game, la modalità uh, 44.000 player che ci giocano. Ok, quindi tantissimi, giocare. perfetto. Se volete giocare, è molto bella. A me uh, a noi piace molto. Poi soprattutto mh, Squid Game, la, appunto la modalità di Squid, Squid Game è bellissima. Andiamo alla prossima... Lingua, Squid Game. <ride> Eh? Sì, uno lingue. Ma veramente, ma veramente Ah, ma scusami un attimo, ma penso che questa mappa l'abbia fatta qualcun altro Ora che ci penso, Nick No, non penso mm. che l'abbia fatta qualcun altro Sei sicuro? Mm. Boh, a me Eh sì A me sembra conosciuta, ma magari non l'ha fatta nessuno, effettivamente È consigliato creare alleanza Buon... Nooo, eh, avete capito, raga Questa qua è la parte in cui nello Squid Game C'è una gang che tipo vuole ammazzare Le persone con il coltellino E qua invece è un tutti contro tutti No, la però, ok, eh, hai fatto uno spoiler, vero? Io, ah. io ti faccio fuori, lo sai. Mai spoiler. Cioè ok che tecnicamente. Eh, era per spiegarti, non l'ho fatto apposta. Eh, ci spiace se. se, se scusateci. Oddio, è tutto notte, raga. Non si vede un cappero fritto. Cosa? cosa fa? Baseball bat No, raga, non si vede. Dove... No no però non si vede un cavolo Cioè Nick um... oh, eh, Ok ora si vede qualcosa No no, si vede un po' si vede C'è cioè, una okay. luce ogni tanto. Ok ok ok perfetto perfetto Allora aspettate un attimo perché sennò qua ci moriamo Bisogna stare super attenti Io vedo uno di là L'importante è non ammazzarci a vicenda raga Guardate che su Squid Game vero eh, Sono successe queste cose però tutti si ammazzavano a vicenda Cioè nel senso so, erano fuori di testa Io mi chiedo ma come caspita Ma anch'io ho fatto uno spoiler vero? <ride> Ah, allora, ho capito. Gravissimo. Ho capito che questo video sarà pieno di spoiler. Eh, no, aspetta, aspetta. Eh, ma tutta la modalità è uno spoiler, in realtà. Di quello che succede. Eh, eh appunto. Questo. Quindi non guardatela se non volete spoiler. Comunque ti conviene metterti nelle scale. Perché le scale sei meno prendibile Quali scale? È le scale che ci sono dietro. Le vedi? No, vai là dietro. Ah, ok. Uh... Qua, vedi qua sotto che ci sono delle scale. Mm. Ok, ok, ok. Ho capito. Dai. Bravo, bravo. Hai ragione. Fermati ecco, sei... qua, fermati qua. un getto. Ah, c'è uno sotto tanto Non ti può prendere mm, Non direi così tanto sai Perché praticamente sì, sto qua ho sì, visto come... da... Tanto tu puoi morire solamente con tipo una roba come 3-4 mazzate Perché eh, appunto la vita è su Robux non è, che... non è che con una mazzata muori Esatto Cerca di parlare bene però per carità Perché ti vedo molto impanicato Nick chi eh, è Mi più sto for... trippando nel parlare Chi è più forte sopravviva dice questo Grazie al tappero Io sono furbo non forte Cerco di non morire <ride> No no no raga cioè questo qua vicino che secondo me mi vuole infilare ancora il bastone sotto <ride> Vabbè non posso dire ulteriori cose sennò no poi dopo potrei sembrare un po' maleducato Che me ne frega cioè nel senso Stai fermo non andare al centro perché ti possono ancora picchiare perché hanno la mazza Davvero? Ah questi sì. mazzoni che schifosi Cioè guardate che mazzoni ma no, ci, ci sono rimasti pochissimi raga Ma veramente? Cioè io avrei buone possibilità Di sopravvivere quindi al vero squid, squid Game Non è vero mai nella vita cioè Non è un indicatore Che l'avrebbe tra noi eh, Oddio non so cosa hai detto Nick però facciamo finta di niente In, in this game Perché adesso parla in inglese Caspita succede Vabbè praticamente dice che eh, l'acqua la, è tossica E ti farà male ovviamente Se Beh, proverai mi è a è necessitata questa quando ci ho so, so giocato io eh, eh, ho visto che però capitata. è molto... Eh, è la prima volta eh, sì. Vabbè, eh, cerchiamo di, di, di andare da questa parte Forza, però fateci andare, perfetto Allora, l'acqua, ricordiamoci, è tossica Io sto cercando di capire però, un attimo, come funziona questo gioco Perché non mi ricordo molto bene, cioè come... E come funziona? Non lo so, non mi ricordo neanche io. Mm, eh, eh, secondo me non esisteva nel vero Squid Game. Scusami. No, sì, sì che esiste, ma devi, mi sembra che devi semplicemente salire le scale e cercare di non toccare l'acqua. L'acqua tossica? Ma sì, esatto. a me non pare di aver visto una roba del genere. Boh, vabbè, poi. Guardi giù l'acqua sta salendo. Ok, perfetto. Non voglio guardare giù allora. Facciamo che non guardiamo giù. Ha fatto. Ah, questo è un parkour! Eh, eh, eh. Io non sono bravo nei parkour, raga. Eh. Cioè, potrei cadere e morire. E effettivamente comunque ci, ci potrebbero essere altre mappe se moriamo Quindi cosa devo, devo fare? Cosa dobbiamo fare? Ah, da questa parte Non lo so No, raga, cosa dobbiamo fare? Non ho capito Ci dice... No, mi sa, basta s Siamo sicuri? No, da questa parte dobbiamo andare no, ancora dobbiamo più sopra No, dobbiamo salire Un eh, appunto non che poi, non Ok, perfetto e Vedi, era molto strano perché Poi non sono nemmeno chiari sti rimbecilliti, rincitrulliti Come si permettono? Schifosi No, scherzo uh, Non denunciate Sto scherzando, chiaramente <ride> eh, Lo sapevo io Quella là mi voleva è caduta. Che cioè, veramente. Cioè, rimasti solo voi due. Ma seriamente, ma siamo fortissimi, porca puzzarda. Adesso. Adesso credo di. Fai attenzione qua, queste stelle. Mezze stelle. Sì, mezze stelle, veramente. No, com come si fa? Ma stiamo scherzaiando, cioè, veramente. L'hai fatta, bravo. Raga, eh... Cioè, io sto morendo dentro, non so se si sta capendo sta cosa, però. Perfetto, c'è il signore qua che è rimasto seriamente da solo, il che la dice lunga su quanto effettivamente... No, siamo rimasti... Ah no, sono okay, io, perfetto. che si allora. Abbiamo Alla vinto? Bene. Credo di sì, abbiamo vinto, ti sì. prego dimmi che abbiamo vinto, perché qua mi sembra... Eh, mancano 59 secondi... Ho capito, dobbiamo aspettare altri 59 secondi, ma che papole. Cioè, Forse manca un altro, non lo so... Eh, potrebbe essere... Ma... Chissà. Cioè, magari è là sotto. Sì, ce n'è uno sotto, l'ho visto. L'ho visto. Sì, che cattivo. No, scherzo, non è cattivo. Però io non ho acceso il lo... Scusatemi, non, non volevo non accenderlo. Adesso l'ho acceso. Mi vedete meglio ora. Cosa? Eh, non mi vedevano bene. Io sono stupido. Ah! ah. La fuori. No, no, sei da solo. come sono? Scusa, cioè, ma stiamo scherzando. Verificare cioè... ah, siamo... il più possibile, sa. Siamo dispari. Buona fortuna. Eh, scusate. Mamma mia. Allora, uh, buona fortuna che venga il migliore. Sì, certo, grazie. Allora. Vai Perché muori qua Perché loro sono in due Clicca, ah, clicca su eh, Super clicchevole Dai No sei morto È eh, perché loro fanno i clic veloci tipo Eh no perché loro sono anche in due No scusami non... Allora sto cercando di sopravvivere però eh, La mia mano sta andando a quel paese praticamente eh, È normale, è normale Lo devi fare per 25 secondi Ho capito ancora. loro sono a 330 noi... Io sono a 150 Mi sembra che sia un po' complessa la situazione. Ok, ma tanto non stai ancora andando giù. Se riesci a resistere, se ti tre, se no muori. <ride> ok, perfetto. Aspetta. Raga, aiuto. No, no, no. Mica di più farti... Non fermarti, non ti deve far male non ci devi pensare al dito. No, infatti. Dai, forza, forza, amici. Ce la possiamo fare. Vai. Bravo, ce l'hai fatta! <ride> no, raga è stata una roba. Ancora in piedi dopo quello impressionante. No, vabbè, raga cioè. Pazzi... Eh, per te si sì, impressionante, veramente. Mi sono stancato, vi giuro. Devo mettere l'autoclicker perché così. Fan cucolo. No, non si mette. Non si mettono. Voi non mettetelo, però. Io... No, con il vetro. Fai andare avanti prima gli altri. Ok, esatto, il vetro. Allora, prima di tutto, si deve andare da questa parte. Giusto? Poi da questa parte. Per carità divina, saltate, mi raccomando. Andate, forza, ok? Ah, hai capito ah, sì, è un trick che si può fare ma te non lo fare sennò poi cadi esatto meglio non farlo lui è bravo <ride> sì, ma, ma sono coglio <ride> cioè raga sono son stupido ok perfetto direi che comunque siamo a 10 minuti quindi va bene così eh, mi raccomando scrivetemi se volete vedere altri video di Squid Game Dovamo portarlo anche noi perché ovviamente ci teniamo molto E eh, ovviamente arriveranno molti altri video lunghi Quindi vi ringrazio tantissimo e ci vediamo al prossimo video di Roblox Se è successo un casino qua, ciao Ciao